Ciao ragazzi e benvenuti in questa mia nuova serie di video in cui andremo ad affrontare il mondo della chitarra a 360 gradi. andremo a vedere per esempio come registrarci le nostre chitarre in casa avendo dei risultati più che accettabili andremo a vedere anche l'argomento pedali che è sempre un argomento un po' ostico per noi chitarristi perché spesso spendiamo dei soldi non ricevendo i risultati che magari desideriamo condividerò con voi anche diversi consigli che ho ricevuto da molti chitarristi professionisti con cui ho avuto modo di collaborare o di studiare mi raccomando metti un bel like, iscriviti al canale ed attiva la campanella così ti arriveranno le notifiche ad ogni mio nuovo video ciao ciao